Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e quello che vi porto oggi è un nuovo Give Car to Friend, o, me o meglio, regalare le vostre auto a un vostro amico o prendere un'auto dal vostro amico. Per fare questo glitch avete bisogno eh, dell'amico che vi passerà l'auto, un centro operativo mobile, ragazzi, parcheggiato in prossimità della vostra base operativa e basta. Dopodiché vi metterete sul punto giallo e il vostro amico vi dovrà spingere come vedete nel riquadro in alto a destra verso la diciamo il pallino azzurro del vostro centro operativo mobile quando sarete sul pallino azzurro il vostro amico vi dirà che sarete sul pallino azzurro e voi dovrete accettare il messaggio e eh, ovviamente premere X e freccia a destra ragazzi quando sarete qui ovviamente premete X e freccia a destra il vostro amico vedrà che scenderete dalla, dalla moto dal veicolo in cui siete e quando siete scesi dal veicolo in cui state il vostro amico vi dovrà killare vi dovrà uccidere Eh, vi dovete far ammazzare ragazzi fatevi ammazzare una volta nella vita perché ci vuole quindi a questo punto eh, che cosa dovete fare è semplicissimo ragazzi andate all'auto del vostro amico e ve la mettete in garage cacchi cacchi zitti, zitti, avviata la mettete dentro l'auto è vostra al vostro amico l'auto gli rimane vi risparmio domande del cazzo che tanto prima o poi qualcuno lo so che mi chiede ma l'amico la perde l'auto no l'amico non la perde l'auto ragazzi l'amico non la perde l'auto quindi quando uscite fuori l'amico ha nuovamente l'auto e voi vi siete inculati l'auto al vostro amico ragazzi niente di più semplice quello che c'era fino a questa notte era semplicissimo però è stato pacciato ieri sera verso le 11 e mezza questo è altrettanto semplice e vi porterò un glitch dei soldi non so, mo fra un po' dovete aspettare quando vedete un cazzo. però vi porto un glitch dei soldi da fare da soli e vi porterò eh, anche un glitch dei soldi da fare in compagnia però per quello da fare in compagnia ragazzi avete bisogno del deposito veicoli sì, potete duplicare velocemente, però avete bisogno del deposito veicoli speciali. Magari alcuni non lo hanno, quindi io vi porto quello da fare da soli. Se riuscite, ovviamente, speriamo che non siate tutti in ammanicata embranati, perché se no poi è macello. Detto questo, ragazzi, eccola qui l'auto del nostro amico. Vi faccio vedere che non è un blef, non è un fake. Questa è l'auto del mio amico che mi ha passato adesso. Come vedete non entra nella base operativa, lo vedete in alto a sinistra, quindi a parte che non c'è bisogno manco che vi faccio vedere le cose per sapete che non faccio fake. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti!